Entriamo nel tempo ordinario, sì, del quotidiano, Gesù nel nostro quotidiano, potremmo dire. E In questa domenica il Vangelo di Luca, che ci accompagna in questo anno liturgico, eh, ci propone un Gesù deciso, un Gesù che si dirige verso Gerusalemme. Viene usato un verbo che è inequivocabile, che esprime proprio la determinazione, durasein, indurir volto, veramente deciso ad andare a Gerusalemme, beh io pensavo, riflettendo su questa pellicola evangelica, che talvolta è necessario e ci manca questa decisione determinata, decidiamo di cambiare, decidiamo di andare incontro agli altri, decidiamoci veramente una volta per tutte a cambiare vita, perdonando, amando il nostro prossimo, facendoci... Eh, così prossimo agli altri, rendendoci vicini, attenti verso coloro che soffrono, è un andare verso, il nostro dovrebbe andare, essere sempre un andare verso gli altri, mai un andare contro, ecco perché Gesù li rimprovera, non, fate, non dobbiamo far scendere questo fuoco sui samaritani che ci rifiutano, andiamo verso un altro villaggio, ci sarà sempre qualcun altro che accetterà, che accoglierà la parola che salva, e così talvolta... Mi viene di dire, di pensare, anche noi, ecco, ci attardiamo troppo, ci chiudiamo nei nostri ambiti parrocchiali, nei nostri ambiti associativi, chiudiamo il cuore agli altri, precludiamo magari a tanti altri il cammino, dovremmo invece andare incontro agli altri, passare per altre strade, per altri villaggi. Quando non ci vediamo accolti, quando ci accorgiamo che ormai tutto è inutile, occorre avere quella determinazione di andare, ma di andare sempre verso, mai contro qualcuno, mai mettersi contro, perché appunto questo eh, può in un certo senso svilire il cammino di fede. C'è anche un altro aspetto che Gesù evidenzia, eh, seguirlo significa anche essere disposti a essere, essere ridicolizzati, potremmo dire, essere perseguitati. Noi pensiamo spesso che la fede, essere, credere, significa avere conforto, consolazione, eh, avere sostegno. Sì, questo è un aspetto, ma c'è anche un altro aspetto che non ci deve sfuggire. Credere in Gesù Cristo significa anche essere disposti alla fatica, essere disposti ad annunciarlo, eh, nonostante le ostilità, i contrasti, anche in mezzo a tante difficoltà, la fatica di operare nelle strade del mondo, di diventare come ci ricordava Francesco, ospedale da campo, la fatica di portarci agli altri, nonostante le ritrosie, le fragilità proprie e altrui. Questa è la fede, essere disposti a questo. In questo senso Gesù dice non hanno tane e non hanno eh, come le volpe e gli uccelli, non hanno, non hanno serenità. Ecco, chi vuole, chi vuole eh, essere sereno nella fede, vivere una vita eh, così eh, senza problemi, nella più assoluta spensieratezza, eh, sicuramente eh, sbaglia perché bisogna contemperare anche tutto questo. C'è un'espressione in un discorso del Papa che mi ha colpito, la fede non è mettersi in una sala da te e prendere dei biscottini con tanta serenità e pace del cuore, magari chiudendosi nella camera del, delle proprie opportunità. La fede è uscire e andare incontro agli altri, è decidersi, decidiamoci per Gesù, una volta per tutte. Buona domenica.